questo ordine del giorno, uh, come appunto ha ricordato, votato dalla Commissione Ambiente. E, mh, sappiamo che l'articolo 48,1 dell'attuale eh, regolamento che è la Libra dell'Assemblea Capitolina 68 2011 prevede, come poi tutti ben sappiamo, la possibilità di far convertire il, il titolo autorizzativo, quindi la licenza eh, della, del, per il trasporto per esercitare il mh, servizio di trasporto pubblico non di linea mediante la trazione animale con la licenza per il trasporto pubblico in linea mediante la dovettura quindi il, il taxi. Quindi questa è una, già una possibilità, uno strumento che eh, è presente e quindi eh, anche in virtù del, sempre parlando dello stesso regolamento dell'articolo eh, 4,1 comunque la Giunta prevede la possibilità di erogare dei eh, finanziamenti per eh, eh, i titolari di autorizzazione e licenza per cambiare la, sostituire la propria autovettura. quindi abbiamo valutato anche eh, che sarebbe stato opportuno impegnare la Sindaca e la Giunta a valutare la possibilità di erogare anche per eh, i, i vetturini dei contributi finanziari proprio per la sostituzione delle carrozze da piazza con le eh, vetture da tibire al servizio taxi che ovviamente siano conformi alla normativa vigente in, in tema di antinquinamento. Grazie.